Sono tornato Sì anche questa settimana Sono tornato Oggi in vero porterò Farò, registrerò Farò qualcosa che abbia senso Un video su una cosa Che Su un genere di video che non facevo da tanto tempo Iniziamo che le cose sono un sacco da vedere Porterò un video oggi su una mod review Che era una cosa che non portava da tanto tempo La mod di oggi è la Swamp Expansion Che è una mod disponibile per la versione 1.15 E questa mod è fatta molto bene Aggiunge un sacco di cose davvero fantastiche e È una mod fatta molto bene Anche se aggiunge cose anche un po' come dire eh, Non molto normali eh, va bene Allora dicevamo Ovviamente come ogni mod review partiamo dai, dai materiali è il, Quindi il primo materiale è il legno Infatti aggiunge questo legno qui che è il legno di salice, cioè il legno Willow Wood mi sembra Vabbè. Non fantastica pronuncia eh, quindi abbiamo la versione normale il legno tutto scorteggiato il legno solo corteccia e il legno eh, lavorato quindi le assi di legno di cui sono disponibili il set di cui la scala, la, lo slab ehm, la staccionata il cancelletto, il cartello il, la botola, la porta, la pedana, il pulsante e la barca. Okay. E andando avanti, questo albero nasce, nasce appunto, cresce da questo sapling, questo arboscello qua che appunto, come ho scritto lì dietro, è il salice. Eccolo qui, lo prendiamo, è il Willow Sapling appunto. Le sue foglie sono queste e insieme alle normali rampicanti vengono aggiunte anche queste eh, che sono proprio fatte apposta per stare sotto le foglie eh, dei salici. Vengono aggiunti gioco altri materiali con il loro set ma particolari infatti nessuno di questi due è legno le piante da cui nascono queste cose sono queste due quindi queste due piante che si aggiungono alla vegetazione insieme alle canne da zucchero e alle ninfee ovviamente vengono aggiunte altre vegetazioni tra cui questa erba altissima che è alta due blocchi e mezzo questa pianta qui è molto particolare infatti ha delle caratteristiche molto diverse da ogni pianta infatti questa pianta può crescere a metà tra l'acqua e l'aria può crescere tutta sott'acqua e può crescere tutta fuori dall'acqua inoltre può crescere anche in un altro bioma fuori dalla palude ad esempio la taiga io qua ho fatto come esempio in cui appunto eh, cresce tranquillamente sia dentro che fuori dall'acqua è vero che il set è lì, eh, però non volevo fare qualcosa di più, come dire, più bello. Devo essere uno youtuber professionale, ok? Andiamo avanti. Non mancano solo queste caratteristiche, infatti da qui possiamo anche creare una piantagione. Di... Eh, questa è la versione piccola, attraverso i semi appunto, si. che dopo far... Allora, il telefono ogni volta... Maledette suonerie Spegniti Ok perfetto Bye bye telefono Quindi dai semi possiamo far crescere Questa piantina qui Che poi diviene così E infine può divenire così Da cui poi possiamo raccogliere i semi Eccole qua Che appunto poi il, Possiamo ripiantare la pianta Come si può vedere qua Perfetto andiamo avanti per quanto riguarda lì in fondo abbiamo un ultimo set di, un ultimo set di blocchi. Questo set eh, viene originato dal fango che appunto può essere trovato nella palude. Comunque con le palle di fango poi si possono ottenere i mattoni di fango da cui possiamo poi ricavare questo set qua di cui troviamo appunto i blocchi la scala, le slab, ma anche i, i muretti, che appunto hanno tutte le caratteristiche di un muretto qualsiasi. Infine, sempre dal set di fango, possiamo ricavare il vaso. La, sì, un vaso eh, di fango, che è molto più bello di un vaso normale, ma non presenta le stesse caratteristiche. Infatti, non ci possiamo piantare un fiore, ma possiamo nasconderci degli oggetti. Infatti, se io premo col tasto destro su questo vaso, Scompare l'oggetto perché eh, il vaso si sarà riempito e io ovviamente posso svuotarlo così. Perfetto. Non è necessario che faccio vedere crafting, tanto staranno tutti dentro la, la crafting table. Il, um, infine, eh, qui troviamo il cibo che si può, attraverso questa mod si può ricavare. Troviamo i semi appunto di, di Tifa che abbiamo visto prima e i semi di riso. Questi semi di riso appunto possiamo fare una piantagione di riso, qui infatti abbiamo il riso da piccolo e il riso cresciuto che si potrà raccogliere così, ecco qua riso. E ovviamente si potrà ripiantare a sua volta. Attraverso il riso poi possiamo ottenere la rasp ball, che è appunto la palla di riso. E non abbiamo finito qui, infatti attraverso l'inchiostro del, del, della squid, del, del calamaro, del polpo, possiamo ottenere il risotto all'inchiostro di, di calamaro. Possiamo anche ottenere il sushi, il veri sushi tra cui il salmone, eccolo qua. Quindi Salmon Rice Cake e Il uh, Tropical Fish Kelp Roll E anche il Cod Kelp Roll Un ultimo cibo che ovviamente mi sono dimenticato Mannaggia a me, è proprio sempre organizzato Oggi volevo fare una cosa pro professionale Invece guarda, guarda che mi tocca fare Devo prendere il cibo dalla creativa Cioè, vi sembra una cosa normale? Ah no, no. Ok L'ultimo cibo è la Parfer Fish Rice Cake, che è una torta di riso al, con il pesce palla. E vai, semplicemente l'hanno aggiunta appunto per uh, creare più cibi. Il, uh, per ultimo, eh, ma non per importanza perché a me la musica piace molto e eh, quindi l'ho lasciato per ultimo solo perché è, è buono così... Eh, il disco, un disco musicale La mod già di suo è fatta bene Ma già il fatto di aggiungere un disco Fa capire l'interesse dei creatori alla mod Infatti normalmente in una mod qualsiasi È difficile che aggiungano i dischi Diciamo, li lasciano un po' stare Non li aggiungono Questo ve lo faccio ascoltare un pochino Che poi in realtà non era l'ultima cosa, infatti mi sono dimenticato una cosa importantissima, ovvero i mob aggiunti. Abbiamo infatti un nuovo mob pacifico aggiunto. Al posto della rana eh, viene aggiunto lo slabfish, che appunto sembra un pesce slab, un pesce lastra. Che eh, ha le caratteristiche di una tartaruga, infatti oltre alla chiarissima somiglianza che ha con una tartaruga Può vivere sia fuori che dentro l'acqua perfettamente senza nessun problema, ecco qua Infatti vive sia fuori, ecco, eh, cioè sia fuori che dentro Detto questo, credo di aver finito e concluso la mod Yeah, abbiamo finito appunto... E questa mod review, dai, è stata una mod proprio fantastica, devo dire. Ok, non credo di aver concluso qui, non devo dire nient'altro, quindi vi saluto. Ciao!